Molto bene, devo dire. 60 giorni. Eh, diciamo che è stata, stata quella che avevo previsto già dall'inizio, insomma io già mi ero documentato e effettivamente così è stato, sia l'operazione, la decenza, tutto in linea insomma con con quanto mi era stato detto e sono insomma, contento del risultato e mi sento in pace, diciamo, ecco. Il primo rapporto è stato un rapporto naturalissimo, normalissimo, la partner se non fosse stata informata da me in totale amicizia neanche si sarebbe accorta, e devo dire è soddisfacente. Sì, sì, sono tutti molto naturali. No, è molto semplice, basta un minimo di manualità nei primi giorni, è, è semplice. <ride> La mia compagna mi vede un uomo felice, cioè si vede che ho proprio un'aura di, di benessere ecco, addosso, eh, non preoccupato, insomma, una persona che sta bene. Ecco. È molto importante. È molto importante perché poi si capisce la profilassi, si capisce tutto, ecco. E viene, si viene guidati verso una scelta, ecco, questo è, è importante, capire, leggere, capire, documentarsi. Antonini è molto bravo, è anche una persona direi solare che mette in condizione anche di affrontare una cosa come questa che è una cosa importante, molto importante. Beh, dolori nella norma perché comunque è un intervento operatorio importante. E io tra l'altro non ho seguito, insomma, potevo fare di meglio, ma sono stato, diciamo, ho avuto una degenza, ero già in piedi dopo quattro giorni, quindi tolto il drenaggio ero in piedi. Eh, piccoli fastidi, normali, naturalissimi, di cui si viene comunque informati eh, e comunque ero già una persona capace di fare qualsiasi cosa, ecco. Io consiglierei subito di rendersi conto eh, di quello che si è già affrontati, di tutta la vita che c'è davanti, eh, di informarsi, di continuare ad avere una vita sessuale non legata eh, diciamo a preoccupazioni eh, perché poi queste preoccupazioni si riverberano nella vita di tutti i giorni, quindi, insomma, si ha di, di continuare ad avere una completezza, questa completezza sia morale che sociale di uomo si può avere documentandosi eh, facendo le cose che vanno fatte anche perché sono insomma abbordabili, ecco. quindi è una cosa eh, che secondo me risolve la vita e eh, ridona un sociale importante a una persona eh, che ne ha bisogno. Ecco. Certo che lo rifarei, è stata una mia scelta importante e quindi lo rifarei in modo tranquillo proprio considerando il fatto che io non conoscevo nulla che non conoscevo il dottor Antonini eccetera quindi mi sono armato di buona volontà eh, ho, non sono andato a capofitto ma ho tentato di documentarmi conoscere la cosa è stata soddisfacente quindi mi sono affidato ecco, è stata una mia scelta buona direi, perché secondo me questo era un intervento più all'avanguardia, più ai tempi e che dava meno rischi e conseguenze importanti. Eh, non mi ha convinto la posizione dell'intervento, non mi ha convinto il fatto che ragionando su queste cose, leggendo, eh, potevano esserci degli, degli inconvenienti, anche estetici da, da portare più a lungo, quindi ecco, insomma, una cosa secondo me importante da, da tenere in considerazione. È perfetta, la sensibilità quantomeno nel mio caso è perfetta, eh, le dimensioni del pene sono perfette, eh, non ho eh, assolutamente eh, segni che possano far intravedere l'intervento, quindi sono una persona soddisfatta da un punto di vista proprio dell'intervento stesso.